Testo, chiunque mi cerchi di sminuire Salvador Agnelli. Come mi ha detto il compagno l'altro giorno, mi presidente, dottore, figlio di una famiglia agiata, i suoi avi erano masoni, lui era mason pure, con, delle, con dei problemi con i masones, che bisognava di farsi un, un, un sacrificio come quello che si è fatto. Ma di una coerenza enorme, una cosa sola, nello stadio nazionale dice da lì mi, mi, mi faranno uccidere solo coi piedi davanti, questo è lo che conta. L'hanno assistito, si è suicidato, che se ne importa? Mi dispiace dirlo, gente non ha mai governato con il 51% del corpo elettorale. gente non ha mai avuto il 51% del corpo elettorale. Lui è arrivato al 46% del corpo elettorale. Un dato solo e soprattutto del sabotaglio. Loro militarmente ci aiutano, continuano ad aiutarci, però non ci danno più i crediti per comprare i pezzi di ricambio e neanche per le macchine delle miniere, okay? I commercianti chiudono i negozi e nascondono i prodotti di prima necessità. I camionisti tolgono i pezzi dei camion perché non siano funzionanti. I tecnici altamente qualificati delle miniere si resistono di lavorare. Molti lavoratori che avevano visto come si fanno le cose, si improvvisano tecnici e fanno andare la miniera lo stesso. Sostanzialmente si crea un problema enorme. Non possiamo tenere il ritmo di produttività che avevamo prima. E nel Club de Paris cala il prezzo del rame. Da 50 arriva a 10, esempi sono questi. Eh? Avevamo 120 persone, soldati che potevano andarsi a formare ogni anno alle scuole in Panama diventano 270 c'è un, una voglia di, di creare condizioni perché in cile prima o poi si crea si crea diciamo, questo danno e si crea le condizioni perché i soldati facciano qualcosa e ci impediscano di andare, andare avanti e fanno molti tentativi, fanno sabotaggi interni, si buttano i tralici della luce, si rompono gli acquedotti, si rompono gli auriedotti, i gasotti, tutto. Fanno, si buttano dei mighelitos per le strade, i mighelitos sono dei chiodi a tre punte che quando tu vai si chiodi con quello lì la tua macchina non parte più, eccetera. Fanno un sacco di disastri, un sacco di disastri, nonostante tutto, la gente stava con noi. Piano piano la gente stava con noi. Quando c'è il colpo di stato poi, appaiono lo stesso giorno i, i negozi pieni di roba che prima non c'erano. Tanto è così che mia madre, eh, che era anche lei molto a destra, seguiva tutto quello che diceva mio papà, mi dice, Lucy oh sì, ma che strano. Dice, quando prima del colpo di stato c'erano solo le uova, non c'erano i polli, invece tre giorni dopo era pieno di polli. Siccome come sono cresciuti subito! Non dico migliaia, ma centinaia di, di, di murali fatti in quel periodo è rimasto soltanto uno, che ho avuto anche la fortuna di partecipare, con un muralista italo cileno che si chiamava Roberto Salazia E lui mi ha chiesto di lavorare con il mio gruppo muralista che si chiamava di Bonaparra. Io ho avuto la fortuna di dipingere di, di con lui. Tiene conto che, è questo, questo muro era stato fatto in un muro creato e pagato da lui dal punto di materiale. Ora questo murale è stato cancellato 16 volte. Ogni anno lo davano una mano. Il 29 luglio del 73, che è il, il giorno del tancaso, cioè che i carri armati di de una caserma di carristi 5-6 isolati del Palazzo del Governo escono per la strada e vanno a bloccare la moneta in un tentativo di colpo di Stato. È il primo tentativo serio di colpo di Stato che avviene nel periodo di Allende. Chi stava dietro, manovrando tutta la situazione, si rende, rende conto chi era chi. Dentro delle forze armate erano gli ufficiali costituzionalisti che si ponevano il problema del rispetto alla costituzione del 1925 e contro un eventuale colpo di stato e a questo punto chi Ale sta facendo il movimento dietro il buratinaio dietro e spostano a tutti i comandanti operativi delle forze armate e le mettono in lavori amministrativi le tolgono e mettono ufficiali di destra. Però Pratt è ancora comandante delle forze armate che lui dice no rispetto alla Costituzione, rispetto che il, il, il Presidente, al Presidente della Repubblica eccetera eccetera. Avviene un secondo, un secondo problema che è una provocazione che le fanno a, a Prat. Viaggiava di casa sua tutti i santi giorni a una determinata ora alle 8 partiva da casa sua per essere in un ufficio alle 8:30, e mezza, faceva la stessa strada, nella stessa macchina tutti i santi giorni, senza scorta e con, la sua, con il suo autista, che era un, un sotto ufficiale. Un giorno che va andando, in strada si trova una manifestazione di donne che stanno urlando contro eh, la mancanza di, di generi alimentari, contro il governo, contro i soldati che sono delle galline, eccetera, eccetera. Allora sorprese eh, queste donne che vedono ah, vedono questo ufficiale dentro della macchina e cominciano a tirare grano e mais. Cioè, sei una gallina. E a un certo momento Pratz si trova in contraluce con una persona che sta facendo questo e vede la sagoma di un giovane o di un uomo. Esce dalla macchina con la pistola in mano. Appaiono 20 fotografi, giornalisti, a fare fotografie perché la persona, che questa sagoma che lui vedeva, era una donna e che lui le sta praticamente quasi minacciandolo con la pistola. Alla sera Prat ha consegnato la sua dimissione di comandante in capo delle forze armate. Non era sostenibile da nessuna forma una situazione così. Un comandante non si poteva permettere una cagata di quella dimensione. Hanno un, un asso nella manica riescono a far approvare la legge del controllo delle armi perché in tutto questo rumore, in tutto questo cancan can che creano in Cile passa l'idea di che quelli di sinistra si stanno preparando per fare un autogolpe e quindi oppure per difendersi e che quindi avrebbero degli arsenali nelle fabbriche, nelle scuole, nell'industria nei fondi eh, passati all'area sociale eccetera eccetera no, che avevamo occupato Passa questa idea e la legge permette l'intervento dei militari senza un ordine dei giudici. Quindi era un periodo molto concitato, eh, noi dormivamo vestiti, se era molto comune, eravamo molto giovani tra l'altro, non avevamo eh, noi, nessuna preparazione armata, si dice delle cose però Guarda, io penso che neanche il Mir, che era il gruppo più a sinistra ci ha cominciato, ha tentato di fare qualche resistenza, dopo, no? e però non avevamo niente. Cile è molto brutto quello che vedo, è un paese a rivista, a rivista già al massimo, delle cose assurde, ho visto un quartiere che c'era la macchina, e il vicino ha comprato una macchina più grande di quell'altro vicino perché... a Apple mangia pane e cipolla però per dimostrare questo, questo arribismo racista io lo dico e sicuramente mi condanneranno mi diranno che, che cosa sono no? Ma io l'ho visto anche nel Quartiere Popolare, secondo me, è anche la colpa della società stessa che ci hanno inculcato fin da bambini che siamo meglio degli altri popoli d'America Latina. Pinochet era un culo. ci sono delle cose che raccontano tante persone che dicono che la gente le schifava. Gli atteggiamenti di Pinochet. Come, eh, sì, sì, signor Presidente, sì, signor Presidente. No? Le, le calculo. Per esempio, se doveva uscire dall'ufficio agende e eh, Pinochet mica quasi correva alla a prendere il capotto e, e a metterselo, capito? E agende gente Cazzo, mi dà fastidio! <ride> non lo sopporto più! Allora, abbiamo avuto un sacco di errori no? di analisi no? di eh, dicevamo la borghesia il proletariato, eh, lo so, addirittura la questione indigena non veniva considerata e tanto meno le donne, l'ecologia e tutta una serie di cose le abbiamo imparate dopo. Dicevamo che, che il mondo era diviso, e anche in Cile, tra la borghesia e il proletariato, quindi gli altri ufficiali erano dei borghesi, tutti i soldati erano proletari e dovevano stare con noi. No? Si tratta, compagni, che i nostri sindicali tomen esa tarea como una tarea prioritaria de ellos, que se conecten compañeros de otras empresas que en sus sindicatos planteen a los otros dirigentes la necesidad de vincularse con los compañeros de la otra cuadra, con los compañeros de más allá. Y así, compañeros, vamos construyendo esa fuerza popular que es la base para avanzar, che la muraglia per detenere i intentos della reazione. La gente convoca a una manifestazione. Dicono che c'era più di un milione di persone in piazza. E la gente, la, la piazza, chiede due cose. Chiede chiudere il Parlamento, dove la gente non aveva la maggioranza. La prima cosa. E la seconda cosa, armi, armare al popolo. La gente ha detto, compagni, compagni, Tornate a casa, il vostro presidente cura la democrazia e il governo popolare. Stasera bevetevi un bicchiere di vino alla mia salute e fate una buona notte. Quello lì è il momento più alto che è arrivata la mobilizzazione popolare nel Cile. Il Corpo Stato del Cile. Cioè il Salvatore Allende è caduto per le conquiste del governo Salvatore, perché l'avevamo toccato, fu un fondo di grande interesse internazionale. C'erano queste cose assurde, noi producevamo rame, si portavano il rame negli Stati Uniti e noi compravamo di rame. Cosa succedeva? Che con queste politiche economiche, che avevano a che vedere con le 40 misure di Salvatore Allende, Toccavamo gli interessi economici dei grandi gruppi, della grande oligarchia, della grande, dei, dei grandi gruppi economici. Non, non è una casualità che, se tu si va a vedere eh, quello che ha pubblicato le tesi statunitensi, questa idea di Nixon appena Nixon e Kissinger, in una telefonata, Nixon dice a Kissinger che questo pazzo mi ora gente, prima di essere eletto doveva cadere, perché loro già vedevano in lui una minaccia ai loro interessi che e Noi studiavamo una storia molto falsata, no? io poco ho studiato bene la storia, molto di più. In Cile, come in tutto il mondo, ci sono stati un sacco di colpi di stato, avevamo avuto il Cile è nato nel 1810, no? e quindi all'inizio, poi negli anni 30, ci sono stati dei governi militari. E quindi questa storia che, che noi no, che cioè il Cile era diverso, che le forze armate le erano democratiche, non era vero. Eh, però noi, noi ce la credevamo questa cosa qua, no? che, eh, Anzi, dicevamo, soldato amico, il popolo sta contigo, soldato amico, il popolo è con te, eh, così, no? Eh, e però diciamo, la gerarchia like delle forze armate era di destra, erano eh, i cani di guardia della borghesia, dei latifondisti, de, de, de, dei proprietari delle grandi industrie. Che cosa fare? Che cosa fare nel caso di un colpo di Stato lapidario? Che a chi beccano lo fucilano. Che cosa fare nel caso di de ufficiali democratici dassero un colpo di Stato? Che cosa fare nel caso di che gli ufficiali di de sinistra delle forze armate dassero un colpo di Stato, fucilassero tutti i generali e facessero un, un, un governo tipo quello che è stato il governo di Chavez dopo il primo tentativo di colpo di Stato che ha fatto, no, non mi ricordo che anno, 10-15 anni fa. Allora, il nostro progetto era uscire verso la montagna, verso le ante, dalle zone in cui noi avevamo base sociale. L'esperienza dell'unità popolare è stata utilizzata da, da tanti, diciamo, da tanti, tra virgolette. E in particolar modo in Europa e in particolar modo in Italia. C'è un signore che molti amano che ha preconizzato il compromesso storico a partire dall'esperienza dell'unità popolare dicendo fondamentalmente che per poter governare tranquilli non basta neanche il 51%. No? Ma il problema non è la percentuale di voti che hai per governare, il problema è che cosa vuoi fare con quel 51% di voti.